eccomi tornata ad essere uno studente purtroppo vedo che ho preso un'insufficienza devo aver fatto qualche brutto errore di ortografia noto che ci sono delle notifiche quindi clicco sulla campanella per vedere gli ultimi messaggi ecco qua il mio voto e il commento che la mia prof ha scritto Oggi andremo a vedere il backpack. Il backpack, che è lo zainetto, è uno spazio che gli studenti tendono a sottovalutare. È invece è una delle caratteristiche di Edmodo che ha, eh, secondo me, il maggior valore. Apriamo lo zainetto dello studente. Questo studente, molto tipicamente, non ha messo nulla nel backpack. Vedete che non c'è assolutamente nessuna risorsa, non c'è nessuna cartella. In cambio e nella sezione Turn In si vedono tutti i compiti che sono stati inviati ai docenti. Come posso usare il Backpack? Il Backpack o zainetto è un meraviglioso spazio online, è perfettamente privato perché nessun insegnante può andare a vedere cosa c'è nello zainetto. Inoltre è sulla nuvola e quindi è sempre accessibile, basta avere la connessione. E cosa posso mettere nel backpack? Nel backpack posso mettere tre tipologie di, eh, di cose. Intanto posso mettere le mie risorse strategiche, per esempio i link ai dizionari, ai vocabolari, a degli, eh, delle pagine web che mi possono servire per scuola. Poi posso tenere nel backpack eh, tutte le bozze dei lavori che sto facendo per scuola. Eh, entro in Edmodo, finisco di lavorare, li allego ai compiti o ai miei messaggi per gli insegnanti e, e partono. Infine posso usare lo zainetto come la mia pennetta personale. Eh, posso metterci tutti i file che desidero, che non verranno visti da nessun altro e poi posso accedere a questi file da qualsiasi punto del globo, mi basta avere la connessione. Dove sono però i materiali che i professori hanno condiviso con me? Non sono nello zainetto perché non li ho visti. Andiamo a vedere, per esempio, nel gruppo a cui io studente mi sono iscritto, il gruppo degli Edmodo Video Tutorials. I file che il, il professore, il docente ha condiviso con me sono nella sezione folders o cartelle. Ecco qua, per esempio, io come studente posso essere interessata a questo video. Come faccio a metterlo nel mio zainetto, ammesso che io voglia farlo? Basta cliccare sull'icona zainetto. Andiamo subito a controllare se c'è qua. Ecco, nel mio zainetto è comparso il, il mio primo file, quello che, avevo nella, quello che il docente ha voluto condividere con me. Ma facciamo quello che avevo detto prima, mettiamo qualche buona risorsa nel mio zainetto personale. Clicco Add to Backpack e vado a prendermi un link. Per esempio, ho già preparato la pagina del vocabolario Treccani. Col destra mouse copio, torno nel mio backpack, clicco sulla casella di, testa, di testo, nuovo destra mouse, incollo. Clicco sulla seconda casella di testo che va a recuperarmi il titolo della pagina e aggiungo. Ecco comparso il link al vocabolario Treccani. Stessa cosa faccio con altre due risorse che considero imprescindibili. Il dizionario Word Reference, che incollo, non mi dimentico di recuperare la pagina, add. Infine, la Khan Academy, che contiene moltissimi video filmati per la matematica. Incollo, recupero la pagina e aggiungo. Vado in Folders. Per creare una nuova cartella, che chiamerò Siti Interessanti. Ecco creata la mia cartella Siti Interessanti. Torno sopra, seleziono i miei quattro siti e li aggiungo alla mia nuova cartella. Ecco fatto! Ora, se apro la cartella, trovo i miei quattro siti. Creerò anche un'altra cartella. Bozze per scuola. Ecco qua. E infine una cartella personale per i file che voglio tenere qua in modo da essere sicuro di non perdere. Ora il mio zainetto è ben organizzato.